Ciao bambini, parliamo dell'apostrofo. L'apostrofo è un segnetto che si mette al posto di una vocale. Beh, insomma, non di tutte le vocali. Capiamo bene dove si usa l'apostrofo. Per esempio, vorrei scrivere l'ape. Ape. Ape. Hmm. La... L'ape! Che brutto! Mm, di solito noi diciamo l'ape. Vedete? Ci sono due vocali vicine. Non stanno per niente bene insieme. Che cosa posso fare? Tolgo la prima vocale e al suo posto Splatch! Rimane l'apostrofo. Allo stesso modo vorrei scrivere l'orso. Un bell'orso. Hmm. Lo orso. L'orso brutto anche in questo caso ci sono due vocali vicine non va mica bene tolgo la prima vocale e splatch al suo posto rimane l'apostrofo questa volta sto pensando all'erba la erba La erba. Mamma, che brutto. Anche in questo caso due vocali vicine. No, no, non va bene. Tolgo la prima vocale e splatch. Al suo posto, ecco l'apostrofo. Ancora una prova? Beh, pensiamo all'istrice. Lo istrice, Lo istrice. Mm, no proprio non mi piace, due vocali vicine, la prima se ne va, al suo posto l'apostrofo. Ultimo esempio, uovo. Lo uovo, lo uovo. Ah, non si riesce quasi neanche a dire. Via la prima vocale e al suo posto l'apostrofo. Quindi le paroline la e lo davanti a una parola che comincia per vocale perdono la loro vocale e diventano l apostrofo l Allo stesso modo, la parolina di davanti a una parola che comincia per vocale, per esempio oro perde la i e diventa d un anello. D'oro. Anche la parolina. Una. Davanti a una parola che comincia per vocale. Oca. perde la a e diventa un, un oca. Attenzione, solo la parola una in questo caso è femminile, è una regola da tenere a mente. Per riassumere, l'apostrofo è il segno che prende il posto di una vocale che è andata via per non fare baruffa con la vocale che viene dopo di lei.